Trono gay, Alex Migliorini, il gesto shock dopo Uomini e Donne. Alex Migliorini del trono gay di Uomini e Donne, la clamorosa decisione. La prima registrazione del trono classico e del trono gay di Uomini e Donne che è stata giovedì scorso. In quella occasione sono stati presentati i quattro nuovi tronisti, Sabrina Gheo, Mattia Marciano, Alex Migliorini e Paolo Crivellin. E, inutile negarlo, è stato proprio il tronista gay a destare maggiore curiosità. Riuscirà a far meglio del suo predecessore?. E questa è la domanda ricorrente di molte estimatrici della trasmissione, deluse da Claudio Sona. Intanto, nelle ultime ore è tornato a far parlare in rete. Il motivo? In pratica, come riportato dal blog Bitkif.it, Alex Migliorni è stato costretto ad abbandonare il suo lavoro da parrucchiere. Infatti pare che questa nuova esperienza televisiva gli porterà via molto tempo. Ovviamente, nemmeno a dirlo, molti supporter della trasmissione non hanno gradito affatto questa scelta, accusandolo di essere alla ricerca di business come il suo predecessore. Sarà davvero così? Chissà. Ma chi è il giovane?. A 22 anni, è di Mozzecane in provincia di Verona e ha capito di essere gay a 19 anni. Nella sua presentazione ha raccontato di avere una famiglia numerosa. Trono gay di uomini e donne, Alex Migliorini lascia il lavoro. Alex Migliorini, inoltre, ha molto commosso i fan del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi quando ha raccontato del suo problema, la vitiligine. Difatti, proprio raccontando di questa malattia della pelle, come riportato da fanpage.it, ha dichiarato. Uno dei tratti del mio carattere è linsicurezza dovuta a una malattia della pelle che ho da quando avevo 6 anni, che si chiama vitiligine. I primi tempi facevo fatica a stringere la mano a unaltra persona per paura che vedesse queste macchie. Ho imparato a fregarmene e a essere più forte. Il ragazzo ha inoltre rivelato di aver accettato di buon grado di partecipare al trono gay di uomini e donne per trovare finalmente l'amore. Ci riuscirà? Tuttavia, in questa esperienza non è certo solo. Difatti è al fianco di altri tre tronisti, Sabrina Ghiò, Paolo Crivellini e Mattia Marciano. Riuscirà a legare con i suoi compagni di viaggio? E come saranno i rapporti con i due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti? Queste e tante altre le domande che molte supporter del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi si stanno ponendo in queste ore su social. E in attesa di scoprirlo, non resta che fare a Alex Migliorini i migliori auguri.